Oggi ti dirò quali sono i 6 indicatori macroeconomici leading più importanti da seguire. Quindi guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire cosa guardare. E soprattutto rimani sintonizzato con noi perché nelle prossime settimane uscirà anche il video in cui ti parlerò dei 5 indicatori macroeconomici lagging da guardare e soprattutto nelle settimane a seguire faremo uscire dei video in cui ti andrò a spiegare uno a uno gli indicatori di cui ti parlo oggi solo in modo più approfondito prima di procedere quindi ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessassero argomenti come questo oppure se ti interessa seguire la price action di Arduino. Inoltre ti invito anche a seguirci sugli altri canali social per rimanere aggiornato su quello che facciamo e se ti va, ti invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di management, di business, sviluppo di business e di marketing. Detto questo, possiamo procedere. Come ho già detto nel video precedente di questa playlist, gli indicatori macroeconomici possono essere suddivisi in indicatori leading e in indicatori lagging. I primi sono quegli indicatori che ci dicono Qualcosa in anticipo nel senso sono quegli indicatori che ci dicono che in futuro potrebbero succedere determinate cose sui mercati e all'economia in generale mentre invece gli indicatori lagging sono quegli indicatori che ci dicono la situazione attuale a fronte di quello che è successo in passato quindi ci dicono per esempio un trend che è in atto e ci dicono in questo momento c'è questo trend e questo lo scopriamo grazie a questo tipo di indicatori a questo punto come ti ho anticipato prima in questo video ti voglio parlare dei sei indicatori leading più importanti quindi i sei indicatori che ci possono dare dei segnali in anticipo di quello che potrebbe succedere in futuro e chiaramente chi investe sui mercati sa molto bene quanto può essere determinante conoscere delle dinamiche in anticipo rispetto a quando effettivamente poi si verificheranno anche se chiaramente il fatto che un indicatore indichi una certa cosa non è sicuro al 100% che poi succeda ciò che noi prevediamo che potrebbe succedere il primo indicatore leading di cui vi voglio parlare è il mercato azionario che poi chiaramente a vedere bene in un video proprio dedicato a questo indicatore, e lo stesso succederà anche per gli altri indicatori. Ma in ogni caso, il mercato azionario è importante perché ci dà modo di avere un'idea di quello che è lo stato di salute di un'economia, e se sappiamo leggere un mercato dal punto di vista grafico, è chiaro che potremmo riuscire ad avere un'idea più chiara di quello che potrebbe succedere in futuro. Poi il secondo indicatore leading di cui vi voglio parlare è relativo al settore immobiliare e più precisamente ai prezzi degli immobili. Questo perché è un indicatore che ci può dare con diversi mesi d'anticipo un'idea di quello che potrebbe succedere in futuro e basti pensare davvero alla crisi del 2008 che era stata scatenata inizialmente proprio dal settore immobiliare. Quindi dal settore immobiliare si era potuto osservare quello che sarebbe poi successo più avanti chiaramente all'epoca in pochi sono riusciti a capire quello che stava succedendo ma comunque è un fattore interessante da osservare e quindi sicuramente i prezzi degli immobili rientrano tra gli indicatori leading più importanti perché ci danno un'idea in anticipo di quello che potrebbe succedere all'economia in futuro il terzo indicatore leading invece è il rendimento sui bond questo perché tramite questo indicatore possiamo osservare quelle che sono le aspettative dei trader e degli investitori circa al mercato chiaramente qui è un, un indicatore da prendere un po con le pinze perché riflette le aspettative quindi è più facile rispetto all'indicatore di cui vi ho parlato prima che ci siano delle incoerenze rispetto a quella che è poi l'economia reale e rispetto a quello che potrebbe davvero succedere il quarto indicatore il leading invece è relativo ai dati della produzione e del settore manifatturiero questo in realtà è molto semplice da capire infatti nel caso in cui avessimo una, un miglioramento della produzione quindi un aumento della produzione o un calo della produzione è chiaro che queste cose quindi l'incremento o il decremento potrebbero avere un impatto sul prodotto interno lordo quindi sul pil infatti più produzione solitamente indica che c'è più domanda più domanda vuol dire che la gente ha più soldi per comprare più soldi per comprare vuol dire che comunque sia l'economia si muove economia che si muove più produzione più produzione porta solitamente a un aumento anche del PIL quindi questo è un indicatore molto importante vi consiglio assolutamente di guardarlo perché vi può dire all'aumento della produzione che effettivamente un'economia probabilmente sta funzionando bene il quinto indicatore leading sono le vendite al dettaglio e le vendite al dettaglio in un certo senso il principio è lo stesso di quello dell'indicatore che ho spiegato prima quindi quello sulla produzione perché perché un aumento delle vendite al dettaglio vuol dire che le persone stanno spendendo di più e quindi comprano più cose e in realtà questo indicatore comprende sia la vendita al dettaglio di una o meglio l'acquisto al dettaglio di una persona normale ma comprende anche quello in realtà delle delle imprese e questo comporta che se c'è un aumento delle vendite al dettaglio probabilmente le persone si aspettano una certa continuità dell'economia che va bene una certa stabilità e di conseguenza rischiano di più tra virgolette e acquistano anche beni non di prima necessità e questo ovviamente all'economia fa molto bene e ora finalmente arriviamo all'ultimo indicatore leading di cui voglio parlare oggi un indicatore in realtà che avevo già trattato in un video di economia per tutti e se vi va vi invito ad andarlo a vedere per avere un'idea più chiara dal punto di vista economico di cosa sono i tassi di interesse infatti l'ultimo indicatore di cui voglio parlare sono proprio i tassi di interesse che in realtà si trovano un po' a metà strada sono un po' indicatori leading e un po' indicatori lagging perché? perché sono leading nel senso che noi in base a un certo tasso di interesse possiamo aspettarci un certo movimento dal punto di vista dell'economia nel senso che se le banche centrali o una banca centrale in particolare fa una certa mossa sui tassi di interesse a una certa mossa, solitamente corrisponde a una certa reazione dal punto di vista, per esempio, del valore della moneta. Ecco, quindi in questo senso possiamo considerarli un indicatore leading. Tuttavia sono anche un indicatore lagging perché sono il frutto di quello che è successo fino a questo momento. Nel senso che se una banca centrale dovesse decidere di cambiare i tassi di interesse, lo fa a fronte di quello che è successo prima. Quindi in questo preciso momento decide, per esempio, di aumentare o diminuire i tassi di interesse a causa di quello che l'economia ha fatto prima e quindi in questo senso è un indicatore lagging quindi è un po leading e un po lagging è tutte e due con questo vi ho detto quelli che sono a nostro avviso i sei indicatori macroeconomici leading più importanti da guardare vi invito quindi nel caso in cui voleste investire in delle aziende di un certo paese di eh, controllare molto bene quella che è l'economia di questo paese tramite gli indicatori di cui vi ho parlato io in ogni caso vi ricordo che non sono un consulente finanziario e quindi tutto quello che dico non è da intendere come consiglio di investimento ma semplicemente sono cose che io dico a scopo didattico in ogni caso vi ringrazio per aver visto questo video vi chiederei di farmi sapere nei commenti se ci sono altri indicatori leading che secondo voi sono importanti e magari ne parliamo nei commenti appunto vi chiederei di lasciare un like se il video vi è piaciuto e se soprattutto vi è stato utile in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati ci vediamo quindi alla prossima ciao a tutti